Buongiorno a tutti, chiedo scusa per il mio ritardo, è tutta colpa mia. Eh, io sono Gianni Riccidini, come già in parte sapete. Eh, apro questa giornata volendovi spiegare perché abbiamo deciso di organizzare questo, questo evento. Vi leggerò un, vi leggerò, uh, un estratto che, secondo, da quale voglio partire perché condensa in alcuni suoi punti uh, qualcosa che il professor Marveggio ci ha lasciato e ci ha portati tutti oggi insieme qua. A voi, cercatori temerari, tentatori, a chi si è mai imbarcato con la stupidezza su mani terribili a voi ebrei di enigmi, liete capuscolari, ma cui anima è riscatta da flauti verso ogni tortoso abisso. Perché non volete seguire con mano vile un filo? E là dove potete indominare avete a disdegno delurre. Questo è un estratto di così parlo della bustra di Nietzsche. I punti che... Uh, io più collego a quello che mi ha insegnato, mi ha dato personaggio, sono cercatori temerari, questo imbarcarsi con la vele su mari terribili, che per me i mari terribili sono la vita, la vele sono il porsi col proprio acume la propria intelligenza, col proprio pensiero per districarsi su questi mari terribili. E questo non volete seguire con mano di un filo. È proprio quello che il professor Marveggio ci ha insegnato. Il professor Marveggio, mi ricordo, ci chiedeva, ma la gravità esiste? Cioè, non è che Aristotele ha ragione, le cose legate alla terra devono stare in basso, le cose legate all'aria devono salire, perché non va bene, perché non potrebbe essere così? Cosa sappiamo in realtà? là dove potete indovinare la disdegna o dedurre. Qua vabbè, i fisici la <coughs> disdentiranno, ma io sono l'unico non fisico oggi che siete su questo palco, quindi non posso permettermi. Eh, per me l'indovinare della disegno o dedurre è quella parte creativa della fisica in cui si crea il modello. Il modello è l'interpretazione del mondo. Il mondo è il no che non conosciamo, di cui non sappiamo nulla. Il modello è questo metterci in contatto, questo proiettare il nostro essere sulla realtà per interpretarla e questo è lo sforzo creativo che io amo della fisica, anche se uh, totalmente da Vector Ingenius mi ripologo verso questa materia e questo è quello che Professor Marveggio più stimolava in noi, il porci in senso critico verso quello che è questa materia chiederci per noi cosa vuol dire, cosa vuol dire la Fisica, i fenomeni fisici, come ci spieghiamo? Questi sono gli interrogativi che si ricordano tutti noi e noi vogliamo che, vogliamo, consideriamo, abbiamo organizzato questo evento perché tutti voi siate protagonisti in questa creazione di modelli, in questo momento interpretativo, magari tanti di voi non diventeranno dei fisici, io non sono fisico. Però mi riservo il piacere di scoprire con questo senso critico, di imparare di conoscere, oggi sono fortunato ad essere introdotto da professori e studenti a temi che sicuramente mi affascineranno, di cui magari capirò anche poco. Però, eh, appunto, il professor Martino ci teneva che noi fossimo presenti, che noi fossimo partecipi pienamente, non che fossimo lì a ripetere pendequamente scoperte fatte da altri senza condividerne le prezi. Grazie. Applausi Adesso um, parliamo un po' di, anche proprio della, di questa conferenza, okay, di questo convegno. In, uh, quando um, Gioele e Eugenio mi hanno chiesto se avrei voluto parlare ad un convegno dedicato al professor Marveggio professore che io non ho mai conosciuto, non ho mai avuto il piacere di conoscere però eh, mi è sembrato molto bello dire eh, da quello che mi avete raccontato il professor Marveggio per lui gli studenti erano al centro nella sua attività didattica allora facciamo un convegno non solo dove ci sono dei professori che parlano ma facciamo parlare con con gli studenti, mettiamoli al centro. Allora, non voglio perdere altro tempo perché poi vedrete questo, che cosa vuol dire mettere gli studenti sulla scena perché verranno letteralmente qua, però devo ringraziare molte persone che ci hanno permesso di arrivare a questo momento e eh, ringrazio anzitutto il uh, patrocinio di quello che è stato il comune, della provincia, uh, della comunità montana, dell'associazione Argonauti e poi ringrazio anche il um, Liceo Scientifico Donegani, che oggi è il primo attore. Eh, in un futuro pensiamo che questo possa diventare un importante appuntamento per tutti gli istituti i licei della valle, per tutte le scuole della valle, non solo il ristretto dove tutti possono partecipare, oggi però eh, è importante sottolineare questo contributo che il Donegani ha dato perché eh, loro veramente si sono impegnati in prima persona per la riuscita di questo convegno. Ora però eh, penso che sia importante riconoscere anche eh, le istituzioni che ci hanno patrocinato e allora invito il vicepresidente della provincia Costantino Torradù a, um, a aprire i lavori e a, um, a cercare di um, farci un piccolo discorso su quello che è stato ed è importante per la provincia anche uh, questo convegno ma soprattutto le sue scuole. Buongiorno a tutti, porto i saluti dell'amministrazione provinciale, io sono Costantino Tornedru, eh, sono vicepresidente della provincia, ho diverse deleghe come assessore, sono assessore al bilancio, sono assessore ai servizi sociali, sono assessore della cultura, al personale, però è eh, una frase che io ripeto sempre, ho la, la delega per me più bella, che quando mi è stata data nel 2009 io ho detto ma come la scuola a me io non sono, non sono un uomo di scuola nel 2009 dicevo al mio presidente lui mi dice verrai che sarà interessante e devo dire che aveva ragione la delega più bella è sicuramente la delega che io ho avuto per la scuola in questi cinque anni, ma perché? perché la scuola mi permette di stare in mezzo ai giovani, in mezzo a voi e questo veramente è qualcosa di particolare, qualcosa di straordinario anche stamattina alzarmi e potermi confrontare con dei giovani è qualcosa che mi mi dà carica, qualcosa che mi fa capire che eh, si può essere giovani sempre, l'importante è quello che si ha dentro, l'importante sono i sentimenti, l'importante è guardare avanti. E in questo guardare avanti io vedo quello che stanno facendo anche i ragazzi che sono qui, io chiamo ragazzi perché mi sembrano talmente giovani, anche se saranno professori, insegnanti, saranno ricercatori, avranno già, fa avranno già fatto tanto nella loro vita. E Quello che hanno fatto oggi per me è qualcosa di davvero straordinario, davvero bello, organizzare un, conve un convegno così importante, quindi un grazie a loro, un grazie all'Istituto Donegani, al dirigente Simon Pietro Picci, un grazie agli insegnanti, un grazie però soprattutto a voi, a voi che siete qui, siete qui a ricordare una persona che come diceva prima Liscidini anch'io non conoscevo, io non ho conosciuto Gabriele Marveggio anche se eh, so che era Almalenco, originario del malenco, come così, come se lo sono anch'io, però non l'ho conosciuto, io ho letto di lui, ho letto purtroppo quando è venuto a mancare, ho letto in questi giorni, però da quello che ho letto era una persona straordinaria, una persona veramente brava, una persona capace, una persona capace di esporre quella che era la sua conoscenza, e qui parliamo di fisica, parliamo di altre materie, io personalmente non, non vi so illustrare, non vi so parlare di fisica, ma però ho capito una cosa, che la sua fisica, il suo modo di trasmettere quella che era la conoscenza era dato dal fatto che metteva al centro di tutto la voglia di imparare, la voglia di conoscere e soprattutto i rapporti anche con le persone, in modo particolare con i propri alunni, con i propri ragazzi. Questa è la cosa più bella, perché noi possiamo scavalcare tutte le montagne, possiamo arrivare a conquistare il mondo, ma se non rispettiamo il prossimo, se non siamo uomini veri dentro, saremo comunque sempre nessuno. E questo per me Gabriele Marveccio l'aveva capito bene, lui sapeva trasmettere il suo entusiasmo, la sua voglia di conoscere, la sua voglia di sapere, l'entusiasmo di andare avanti, l'entusiasmo di avere un mondo migliore e lo sapeva fare con tutti i suoi alunni. Questo è il segnale importante che tutti noi dovremmo raccogliere oggi. Io devo dire che sono abbastanza emozionato a parlare di questo, di questo momento, perché capisco come in tutte le situazioni la differenza lo fa l'uomo. Noi possiamo inventare tutto quello che vogliamo, possiamo inventare i migliori telefoni del mondo, i migliori computer del mondo, le migliori risoluzioni del mondo, però dietro tutto questo c'è il rapporto umano, c'è l'intelligenza di chi veramente sa trasmettere qualcosa di grande agli altri. Io non vi voglio tediare, vi voglio solo salutare, vi voglio augurare una buona giornata, purtroppo non mi posso fermare perché alle 9 ho un altro convegno, ma vi ringrazio di essere qui e vi invito tutti a seguire l'esempio che ha dato Michele Marveggio per un mondo migliore, per un mondo veramente basato sul rapporto reciproco con il nostro prossimo ma in modo particolare sull'entusiasmo che ogni giorno dobbiamo avere per scoprire, per incontrare persone nuove e dare sempre il meglio di noi stessi. Grazie e buon giornata. a tutti. Come dicevo prima, questo convegno non sarebbe stato possibile senza il forte impegno del liceo scientifico Donegani e dei suoi professori anche e il supporto che il suo preside ha dato all'iniziativa. E allora penso che sia opportuno invitare per dirci qualcosa il preside Donegani, il professor Picceni, e poi... Ex preside delle Donnegari, che è stato anche mio Presidente, quando io la recitavo in Donnegari, e c'era anche questo annuncio. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo salutare e ringraziare la signora Cinzia, che è qui presente, che era la, la moglie del professor Montalto. Dutto concederci l'onore di essere presente questa mattina. La circostanza che ha avviato questo convegno è sicuramente legato a un evento triste che è la morte del professor Marveggio, avvenuta sei mesi fa. Ma non è oggi una celebrazione né una commemorazione perché questo il professor Marveggio non l'avrebbe mai voluto quindi il fatto di organizzare questo convegno di fisica credo che sia un modo migliore per ricordare un bravissimo insegnante una persona che nella scuola molte energie io il professor Marveggio l'ho conosciuto l'ho conosciuto bene perché io qui oggi rappresento non solo il l'Iceo Scientifico ma anche l'Istituto Tecnico Agrario dove il professor Marveggio ha insegnato negli ultimi tre anni e devo dire che il ricordo del professor Marveggio ancora vivo tra gli studenti alcuni dei quali oggi sono presenti Pur, essendo, pur non essendo oggi un giorno di scuola, perché all'Istituto Tecnico Agrario l'attività didattica si svolge in cinque giorni settimanali, da lunedì al venerdì. Quindi il sabato loro sono liberi, ma oggi alcuni di loro hanno voluto essere presenti. Lo ricordiamo come avrebbe voluto lui, cioè facendo una giornata di lezione, quindi una giornata come quella di oggi, è una giornata di lezione vera e propria con dei docenti straordinari perché sono docenti dell'Università. Ma la metodologia che hanno voluto utilizzare è quella di una serie di lezioni legati a quello che il professor Marveggio considerava il metodo per insegnare, ossia, per te, non la fisica e la matematica teorica, ma la fisica e la matematica eh, applicata alla realtà, anzi direi, la fisica applicata alla vita quotidiana. Io ricordo ancora come i ragazzi eh, riuscivano a capire i principi della fisica magari partendo da gesti quotidiani come era quello del mescolare il tarare la poeta, diceva lui quindi partendo da questi aspetti molto piccoli quotidiani della vita riusciva a spiegare quali erano i principi con cui viene governato il mondo ma Oltre a questo dato un po' empirico del, dell'insegnamento, il professor Garveccio ha lasciato tra i suoi studenti e la testimonianza e la presenza al tavolo dei relatori di questa mattina di tante persone che operano nel, nell'università non era legata semplicemente alla sua disciplina che era la matematica e la fisica ma spaziava su tutti i campi del sapere il gusto della ricerca, il gusto del sapere quella voglia di imparare che ci consente di essere vivi, di crescere, di maturare di diventare persone capaci di affrontare tutte le esperienze della vita questo è l'aspetto a cui noi siamo molto grati al professor Marveggio e quindi oggi siamo contenti di ricordarlo facendo una lezione o una serie di lezioni che lui avrebbe voluto sempre fare. Quindi ringrazio Gioele Glicidini che è stato un po' l'anima di questo convegno, di questo progetto. Ringrazio il professore Glicidini, Piasini, i cui nomi sono tipicamente martellinesi, sono docenti universitari che sono partiti dalla maternina sono andati nel mondo perché loro Piccinini è stato in America Piasini è stato in altri paesi europei però sono tornati in Italia e loro, la loro esperienza, la loro cultura sicuramente sarà utile per tanti di voi che in futuro proseguiranno il cammino quindi grazie a voi, grazie a tutti gli studenti che sono intervenuti stamattina e sono sicuro che alla fine di questa mattinata usciremo da questa sala arricchiti dalle relazioni che questi esperti avranno presentato in collaborazione con tanti, con tanti studenti che stamattina si metteranno in gioco e svolgeranno anche loro degli interventi delle relazioni per tutti i loro compagni quindi grazie a tutti voi e grazie soprattutto a questi nostri docenti universitari che sicuramente ci faranno onore anche nel corso degli anni grazie Sono Oreste Muccio e ho avuto l'incredibile piacere e l'esperienza di essere stato al liceo Dolegani per un numero molto molto alto e elevato di anni e ringrazio tutti voi, ringrazio Gabriele Marveggio che ci riunisce e ricordo ancora l'arrivo di Gabriele al liceo scientifico che è stato ancora un elemento che ha rafforzato una squadra straordinaria di matematici e fisici attorniata da filosofi, insegnanti di lettere e fino all'educazione fisica che andava d'accordo, andava come un solo uomo, come si dice. Grazie a loro, io, a tutti loro, ho potuto conoscere veramente in questo rapporto con gli studenti la gioia devi imparare, anche con la fatica, eh? non c'è apprendimento, non c'è eh, quasi nulla che non costi fatica, ma una fatica che ritorna appunto in gioia, la felicità di essere qui. Con loro ho viaggiato, direi, ho conosciuto qualche gatto che qui viene, eh? Eh, Schrödinger la funzione psiquadro, che altrimenti conosceva solo psi, ecco. Eh, ho conosciuto, ho viaggiato nel mare di Dirac e ho fatto dei viaggi estremamente interessanti. Ma ricordo alcuni momenti particolari. Tutti insieme, c'eravamo tutti nel 2005, abbiamo ricordato, cento era, anni erano passati dal 1905, l'anus dell mirabilis dello zio Albert, eh? Eh, con le sue magnifiche comunicazioni scientifiche cento anni e abbiamo riportato ancora la fisica all'attenzione non solamente dei professoroni ma proprio dei giovani perché la fisica ha questo ruolo ma la fisica che però eh, come dire, galleggia su un mondo di, di relazioni matematiche di funzioni matematiche eh, Einstein senza la matematica che gli fornivano i suoi amici avrebbe potuto fare ben pochi passi nonostante delle intuizioni straordinarie e assolutamente, come si dice, contro, controdeduttive. Ecco. E quindi ho conosciuto tutto questo, sono felice, ho conosciuto questi eh, straordinari, lo dico, quindi se dico la battuta sciagurati, lo dico, no? Come si suol dire nel senso che hanno avuto queste bellissime sciagure che diceva prima eh, il mio amico Simon Pietro, io vi ringrazio tutti, eh, ringrazio questi, eh, tutti voi che state affrontando le fatiche dello studio e altre ancora vi attendono, ma sono ecco, proprio le fatiche più belle per le quali è fatta la mente umana. Eh? Non citerò i fatti non foste, ecco, perché è lì poi la nostra, la, il, il nostro seme. Grazie per questo convegno molto bello, visto gli argomenti ecco, che eh, mi ritrovo in questa quest atmosfera per la quale ecco, eh, sono venuto espressamente. Buon lavoro a tutti e eh, grazie Gioele, grazie Marco, grazie eh, Eugenio Pasini. Bene, tutte le iniziative eh, naturalmente eh, costa tempo a uh, uh, organizzarle, eh, ma costa anche soldi organizzarle perché non è che si parla così, um, uh, anche il liceo scientifico Donegani ha contribuito uh, a questo, ma c'è anche uh, l'associazione Argonaute che ha contribuito a questo e um, uh, mi piace uh, questa cosa perché come fisico andando ai convegni vedo che eh, la componente femminile, ahimè, è molto piccola, eh? allora bisogna cercare di invertire questo trend, cioè ci devono essere più donne eh, nella scienza e soprattutto nella fisica. Allora eh, mi piace invitare sul palco la professoressa Londoni eh, in rappresentanza dell'Associazione Agronale. Io sono qui come Ergonauti in questo momento. Eh, il professor Marveggio eh, mi faceva delle belle battute sulle Argonaute perché lui aveva un'apertura notevolissima e, e col suo sorriso, solione, con quell'espressione, proprio con quell'espressione lì quando facevamo qualche iniziativa, mi diceva bene, bravo, sono contento. E anche per questo abbiamo lavorato per questo convegno, ma soprattutto perché ci teniamo moltissimo che le ragazze eh, continuino a studiare le scienze cosiddette dure. Le ragazze non devono avere paura. Eh, non è vero che le ragazze devono fare solo le discipline umanistiche che sono brave solo nelle materie letterarie, solo nella filosofia o forse, diciamo, in ambiti, virgoletto, di cura. Non è vero, non è solo questo. Le ragazze possono fare tutto, così come i ragazzi. E quindi le Argonauti in questo momento vi spronano, ragazze, a studiare la fisica, se vi piace la fisica, a studiare la matematica, se vi piace la matematica, le scienze naturali, qualsiasi disciplina scientifica è anche per voi. Bisogna che ai convegni ci siano anche, come diceva il professor Cidini, almeno la metà delle donne, insomma, non solo alcune sporadiche rare ma è anche giusto che la scienza le guardi in un altro modo. Sappiamo che la scienza spesso ha utilizzato i lavori delle donne, ma le ha messe eh, diciamo, in seconda in terza, in quarta fila, e questo non deve succedere più. Eh, le ragazze devono avere la stes le stesse opportunità, ovviamente devono partire, sono già qui allo liceo scientifico, devono andare avanti, non si devono scoraggiare, c'è posto per loro e c'è anche posto per dare contributi, allo sviluppo della scienza e ci sono anche possibilità di lavoro. Grazie. Uh, salve a tutti, um, io sono uh, Eugenio Piasini e anche io sono qui perché come Uh, di Gabriele Marveggio sono stato uh, uno studente ai tempi del liceo. Uh, con Gabriele io ho perso purtroppo uh, un amico e un mentore, uh, qualcuno che uh, quando ero più giovane mi ha aiutato a capire che da grande avrei voluto fare fisica, ma anche qualcuno per cui poi era, era bello successivamente tornare e parlare uh, di scienza, ma della vita e del mondo in generale per cui unisco agli altri organizzatori a è benvenuto qui oggi a questo primo convegno uh, intitolato uh, la giornata di oggi è organizzata attorno a quattro temi che abbiamo individuato all'interno dei no, no, io, a quattro temi che abbiamo individuato uh, tra quelli della ricerca contemporanea in fisica uh, per ciascuno di questi temi abbiamo il per ciascuno di questi temi abbiamo un intervento curato da un ricercatore accademico e oltre a questi abbiamo uh, quattro interventi preparati dai tenerari studenti del Diceo Danegani uh, che su argomenti che in qualche modo si collocano all'interno di questi temi. Uh, il primo tema uh, si intitola Al confini dell'infinitamente piccolo e su questo tema scopriremo uh, quali sono i fondamentali costituenti della natura e scopriremo questa branca della fisica che in qualche modo si occupa eh, di studiare ciò che è appunto infinitamente piccolo e eh, se Alessandro mi passa il termine, eh, in qualche modo eh, infinitamente semplice ma semplice nel senso, non, sicuramente nel senso di semplice da studiare Uh, ma semplice nel senso di elementare e uh, come i mattoncini dell'ego che sono tutti uguali ma che si possono usare per costruire qualunque cosa. Il secondo tema si intitola Luce e materia, e invece in questo tema si, uh, scopriremo uh, uh, i fenomeni ai quali sono probabilmente quelli ai cui uh, siamo più esposti e più uh, abbiamo presenti la nostra nella nostra vita quotidiana che sono appunto quelli uh, che hanno a che vedere con uh, la luce e come uh, la luce interagisce con il resto del mondo. Uh, il terzo tema si intitola uh, uh, il sistema nervoso in un computer e in qualche modo si colloca a un polo un po' opposto del, del, uh, del tema sul, uh, sull'infinitamente piccolo uh, perché mentre uh, nel primo tema uh, ci occuperemo più di andare a analizzare la natura nei suoi componenti uh, di base, Uh, in questo tema uh, ci si andrà proprio ad occupare di quello che, per quello che ne sappiamo noi è l'oggetto, il sistema più complesso dell'universo cioè il cervello umano uh, e quindi vedremo anche appunto come la fisica e le scienze dure, la matematica ci aiutano nell'indagine su questo oggetto il quarto tema si intitola uh, fenomeni collettivi e superconduttività e adesso uh, impareremo qualcosa Uh, sui fenomeni legati a una classe di oggetti uh, che hanno la caratteristica, uh, possiamo dire, di essere radicalmente, qualitativamente diversi dalla semplice somma delle loro parti e che hanno delle, anche delle interessantissime applicazioni tecnologiche. Um, ah, uh, i, i, I contributi degli studenti sono stati ovviamente elaborati uh, indipendentemente dagli studenti, però ciascun gruppo degli studenti è stato uh, supervisionato in maniera più o meno remota da di HTP. Molto velocemente, un pochino più nel dettaglio. La giornata è organizzata in due sessioni, organizzate grosso modo attorno a questi quattro temi: uh, una fino vabbè, alle 10:15, un Una fino a mezzogiorno, uh, suddivisa da una breve pausa. Uh, e al termine di queste due sessioni avremo una breve tavola rotonda in cui uh, i ricercatori e gli organizzatori saranno disponibili a rispondere, a discutere di qualunque argomento possa venire in mente uh, sia a studenti che ai docenti e professori uh, sul mondo dell'università in generale, uh, o se volete anche sulla fisica in particolare, ma non ci sono uh, in questo senso, e se tutto fila a ricezione di tabella di marcia dovremmo finire verso lì.